e suggerisci sostanzialmente di sostituire il lungo della domenica con un'uscita in bici di, di 3-4 ore oppure integrare il, il lungo con l'uscita in bici. Sì. Sto aspettando che arrivi Andrea per fare la recensione dei nuovi prodotti Oxiborne per la bici che ci sono stati inviati qualche giorno fa. Eh, L'avevo già intervistato alla pista di Garbagnate, però ora faremo la recensione completa e speriamo che il coniglio non ci disturbi ad ogni modo seguiteci fino in fondo anche perché alla fine del video Andrea racconterà tutti i suoi segreti su come fare cross training e in quali condizioni sostituire il lungo uh, del weekend con la bici sono già convinto che mi dirà che non ne vale la pena comunque vediamo cosa ci dice ora quindi vedo che cosa ci racconta prima dalla pista di Garbagnate poi uh, vi racconterò io un po' di questi prodotti e alla fine l'ho intervisto per chiedergli uh, cosa ne pensa di questi prodotti Buongiorno Andrea, oggi ti è arrivato un pacco. Siamo alla pista di Garbagnate. Ti è arrivato un pacco, c'è arrivato un pacco, ma non percorrere. Vediamo che cos'è. Lo sai già? No, non te lo posso dire, no? Sono... non facciamo spoiler. Dimmi via. Vai. Ma non usi nessun coltello? No. Mi ringrazio i nostri amici che ci hanno messo. Wow. Che cos'è? Allora, è un body da ciclismo, una maglia da ciclismo, e poi fare le foto. Potresti anche aprirla, no? Adesso, adesso e calze da ciclismo. Ma ti capita di fare anche ciclismo? Allora, fondamentalmente sì. Ho fatto poche uscite quest'anno, adesso mi toccherà farle per testarli. Eh, ho la buona scusa, io di solito, nel periodo che va da adesso fino a giugno-luglio, di solito almeno un'uscita a settimana. Di, di bici me la mettevo, andavo di solito il giovedì in pausa pranzo, andavamo qualche volta a Brunate, volta a fare le salite qua in zona, 90-100 km l'uscita così, in agilità. Dovremmo tra l'altro fare un video sul, sul cross training? Cross training sì, è fondamentale, ma poi diciamo che a me piace la bicicletta. Eh. Dico la bestemmia, mi piace di più la bici che la corsa, quindi non tagliarlo questo perché è vero. Questo è il body. Mi sembra bello il patello. Il materiale è lo stesso dei pantaloncini che già ci hanno dato da testare. Ma l'hai letta la press release? Non l'ho letta ma mi fido di Teli. <ride> no, e eh, mi sa che la vedrò nel, nel video. Eh, qua ci vogliono i fisici. La maglietta è super, anche, vabbè, anche i pantaloncini. Eh, non è che... Però questa maglietta è fantastica. Maniche lunghe, cioè lunghe, più di una t-shirt. Eh, la solita idea di Oxiburn quindi credo più o meno una maglietta che vada bene a tutti qua c'è la taglia SM beh la provo e ti dico se, se è perfetta ma mi sembra di sì anche perché no figa e figa No, ma questo video comunque tra una settimana gli aggiungiamo il pezzo relativo alla, agli allenamenti. Ah, e soprattutto come mi ci sta. Eh, no, guarda, i materiali mi piacciono, devo provarlo, devo provarlo assolutamente. e Adesso vediamo la prima uscita che faccio, mi sa, la settimana prossima sicuro. Ma prima la usi prima di andare a Molfetta oppure, oppure no? Eh, quella è una bella domanda, ma ti dico, secondo me è giusto che la provi prima di andare a Molfetta, quindi sì, non farò un'uscita di quelle indecenti da 90 km con salita, andrò a farmi un 30-40 km, tanto per provare vestibilità e comfort del, del vestiario, aspetta che c'erano anche le calze. Riciclato da bottiglie di plastica. C'era la giornata della terra qualche giorno fa, calze belle zarre giustamente per andare in bicicletta ci vogliono belle zarre va bene io direi Andrea eh, tieni prova e poi tra qualche giorno eh, ne parleremo in dettaglio qua sul canale assolutamente Rubo solo 60 secondi, anzi due minuti per raccontarvi. Nel frattempo sta arrivando la mitica Bonnie, speriamo che mia moglie riesca a distrarla. Per raccontarvi che sono arrivati tre prodotti, la maglia x Track, il short raid e le calze draw. Per quanto riguarda la maglia x track è quella che consente davvero molto bella di uh, mantenere un microclima perfetto, ossia riuscirete anche con il caldo ad avere una temperatura ideale, tra virgolette. Si possono paradossalmente utilizzare da 0 a 40 gradi. Hanno in effetti una microrete che consente anche nelle giornate più calde di riuscire a garantire una traspirazione ideale e poi questi fori sono quelli che offrono la possibilità di gestire al meglio la traspirazione quindi secondo me sono davvero consigliate cioè, nelle prossime settimane dove è molto più difficile correre quindi anche andare in bici potrebbe essere una soluzione alternativa poi lo strato interno in dry yarn è quello che come già raccontavamo nel, nel video della corsa che vi allego qua sopra è quello che consente di gestire la dispersione del calore in eccesso e al tempo stesso ridurre il rischio di cattivi odori derivanti dal sudore. Ho apprezzato anche il fatto che abbia un colletto sagomato che è davvero molto sottile e consente assieme alla zip di avere una vestibilità perfetta oltre alle tasche tre posteriori che offrono davvero la possibilità di inserire per esempio il telefono oltre ad altri oggetti che potrebbero essere utili per chi in effetti vuole fare 3-4 ore di bici. Per quanto riguarda gli short sono ad, effettivamente ad elevata vestibilità e, e secondo me è davvero piacevole indossarli. Ho notato che grazie alle proprietà antibatteriche in effetti facilitano la traspirazione e sono secondo me ideali per, per queste giornate che stanno diventando molto calde e quindi ve li suggerisco per, per l'estate. Tulcis in fondo la calza Draw, la quale si caratterizza per essere anche ecologica perché utilizza un filato riciclato partendo da delle bottiglie di plastica. Non vi tedi ulteriormente lascio quindi la parola ad Andrea che è venuto qua e ci ha raccontato cosa ne pensa di questi prodotti sappiate che l'azienda bresciana suggerisce di utilizzarli tra i 10 e i 40 gradi mentre la maglietta può essere utilizzata anche a 0 gradi lascio quindi la parola ad andrea prodotti consigliati nei prossimi giorni faremo un video propriamente dedicato al cross training per supportare la corsa vi lascio qualche spunto di riflessione nell'intervista che gli ho fatto qualche giorno fa eh, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e in questo caso andate pure in bici se riuscite. Ciao! Un mese che avevamo fatto l'unboxing di, di Oxiborne, hai testato anche i prodotti da bici, eh, cosa ne pensi di questi prodotti? E poi, ovviamente, nei prossimi giorni faremo anche un video del cross training si sta avvicinando l'estate. Guarda, ti dico a parte che i colori sono molto speciali, mi sono piaciuti anche se è nero, è un materiale davvero particolare. Le, dopo te fare la parte più tecnica, eh, sembrava piccolo addosso, cioè ad addosso, a prenderlo così, dicevi: è una misura da bambino invece dopo l'ho messo addosso si prendeva le mie forme senza farmi sembrare un panzone quindi direi perfetto, traspirabilità top e, ma direi che anche il fondello bene l'ho usato forse massimo per due ore e mezza tre senza avere nessun problema a fine pedalata chissà chi va in bicicletta sa quanto sia importante avere un buon fondello e devo dire che questo è approvato a pieni voti. Sappiamo che sono materiali top. Nei giorni scorsi parlavamo del confronto con eh, abbigliamento standard dei ciclisti amatori. Eh, cosa dici? Quali sono secondo te le principali differenze e, e quali sono secondo te i punti di forza di questi prodotti? Guarda, ti dico, intanto è un punto di forza la traspirabilità sicuramente, sembra un vestito a compressione perché comunque ti adegua al tuo corpo senza comprimerti, quindi eh, non ti fa arrivare l'aria sul pancino, ti fa, ti fa stare eh, bello, bello caldo, tra virgolette, asciutto. È comodo sappiamo che si sta avvicinando l'estate inizialmente eri un po' titubante i prodotti sono suggeriti lo raccontavo durante la, la prima parte per temperature tra i 10 e i 40 gradi cosa ne dici che non ho provato i 40 gradi ma ma lo proverò e guarda ti dico ho avuto di primo acchitto ho avuto anche un po di paura uh, messa su perché faceva davvero caldo quel giorno che l'ho L'ho provato un giorno che faceva davvero caldo, l'ho messa su, forse il nero tirava tanto i, i raggi solari, quindi ho sentito un po' di caldo, eh, però poi fondamentalmente durante l'uscita non ho sentito caldissimo. Eh, magari l'unica cosa sarebbe il contrario, quindi dei colori, quindi magari tutta, tutta gialla con... Eh, con le maniche nere quello magari aiuterebbe di più nel periodo invernale un altro pro sono le, le taschine dove non ho avuto paura a mettere cellulare compagnia bella perché sono anche loro abbastanza fascianti e quindi il cellulare non balla secondo me un altro, un altro pro che ha è che la posso usare nel periodo invernale come, come primo strato e poi metterci sopra magari una maglietta maniche lunghe che per noi noi che arriviamo dalla corsa magari non abbiamo materiale tecnico per la bicicletta quindi posso usare questi con quindi la, la maglietta sopra una, una felpa e i pantaloncini con, con sotto dei, dei pantacollant lunghi per dire quindi lo posso usare sia in estate che in inverno con, degli con dei piccoli accorgimenti ti faccio l'ultima domanda che è più che altro relativa a cosa faresti cosa farai durante l'estate sapendo che comunque si riduce il carico di allenamento legato al fatto che fa troppo caldo e quindi passi magari a correre, al posto di correre, uh, va in bici, uh, che suggerimenti potresti dare a questi, ai podisti amatori che effettivamente volessero iniziare la bici? Ma guarda, per chi, chi pensa di, di iniziare ad andare in bicicletta è un po' come per chi pensa di iniziare a correre, la prima cosa sono le scarpe in questo caso sono, sono de, un vestiario, soprattutto i pantaloncini con un buon patello, adesso io non voglio fare la marchetta, però eh, adesso stiamo guardando Oxibur, secondo me vale la pena prenderli, È fondamentale avere dei pantaloncini col patello, eh, buoni. E, e niente, valutate bene quando uscire in bicicletta, non il giorno prima delle ripetute. E suggerisci sostanzialmente di sostituire il lungo della domenica con un'uscita in bici di, di 3-4 ore oppure integrare il, il lungo con l'uscita in bici? No, assolutamente l'uscita in bici è, deve essere un'integrazione alla corsa, anche perché dopo il lungo è un allenamento fondamentale per le gare come la mezzo maratona e la maratona che non potete fare in bicicletta eh, le gare, quindi allenate, fate i lunghi assolutamente correndo e al massimo il sabato o il venerdì ci mettete un giro in bicicletta. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, stay strong e keep running. Ciao, alla prossima!